fantastica, Una la barba da Babbo Natale. Quest'anno ho avuto la grande opportunità di fare un Babbo Natale che non avevo mai in tutta la mia vita, anche con i miei figli, travestirmi da Babbo Natale. È stata un'esperienza meravigliosa perché, perché è stata veloce, non siamo stati... Eh, beccati dal bambino perché i bambini sono eh, molto intelligenti. L'altro giorno la cliente mi diceva che il suo bambino aveva identificato eh, nell'anello come questo per esempio del papà e gli ha fatto la battuta ma quello è l'anello di papà e quindi tutta questa favola, questa, queste emozioni di eh, Natale. A Tenerife non c'è Babbo Natale, c'è eh, i Remaggi, ma vi garantisco che i Remaggi sono bellissimi nel, nel momento che si entra nella parte dei doni che portano ai bambini, e quindi ogni paese ha le sue tradizioni. Quindi eh, oggi <coughs> mi accingo a a fare questa quarta puntata di emozioni a estension abbiamo qualche persona che comincia a leggere il, il libro che poi nel libro ci sono solamente dei, dei consigli eh, un atteggiamento eh, per rivedersi è uno spunto per iniziare da qualche parte una cosa bellissima che per tutte quelle persone che avranno l'opportunità di fare un servizio insieme a me di allungamento o infoltimento di capelli eh, il libro lo regalerò alla persona per seguirla anche dopo eh, l'allungamento di capelli e quindi eh, siamo a fine anno si avvicina con tutti i propositi, che cosa faremo il prossimo anno, faremo sempre di più. Beh, io eh, già ho scritto un sacco di letterine a Babbo Natale, eh, non me le porterà subito, ci vorrà un pochino di tempo, però io ci credo ancora a Babbo Natale. Allora, questa barba durerà pochissimo, la prossima settimana a gennaio mi faranno qualche foto e poi la toglieremo e ritorneremo al pizzetto giovanile perché quello che volevo, il mio intento era mh, dimostrare più anni per fare questo personaggio Babbo Natale l'altro giorno ho visto un bellissimo Babbo Natale interpretato da Desica è fantastico eh, e mi sono fatto un sacco di risate a vedere un film di natale pieno pieno pieno di emozioni e quindi ci stiamo preparando per tutti gli eventi cioè abbiamo la scuola di formazione a gennaio rinizieremo ri ri a fare formazione per i parrucchieri appassionati di allungamento di capelli, quelli che non sono appassionati, lasciamoli stare, non, non, non ci interessa. Non voglio fare polemiche, però io credo che eh, non è che è come un parrucchieri che dici: non imparare a tagliare i capelli, tanto non ce n'hai bisogno, se hai fatto le messe in pieghe tutta la vita, continuerai a fare messe in pieghe tutta la vita. E come al solito, io queste, queste dirette qua le improvviso nei momenti eh, di calma. Adesso abbiamo un pochino di calma all'ora di pranzo, sono le due. E poi pubblicherò ehm, questo Miei pensieri eh, della felicità e della, delle emozioni che sta dietro, nel mio caso, allungamento di capelli però va miscelata con le emozioni di un anno passato, eh, non ci siamo fatti mancare proprio nulla, però eh, avremo l'opportunità di rifarci, a Roma si dice così, avremo l'opportunità di rifarci l'importante e non mollare. Non mollare che cosa significa? Ci dobbiamo sempre automotivare, se non c'è nessuno che ci aiuta a automotivarci, ci possiamo motivare da soli. E come ci motiviamo da soli? Questa era una, una mia domanda. Io lo so, perché io ogni mattina, quando mi alzo, punto i piedi e faccio uno, due, e rinizio da capo. Ogni mattina, se rinizio da capo, e vi garantisco funziona solamente battere i piedi senza altro fare altre cose per iniziare questo basta e avanza è la consapevolezza che vuoi fare un cambio nella tua vita bene, sei minuti io credo che la mia chiacchierata sia di dovere per il fine anno auguro a tutte le persone che conosco a tutte le clienti che mi stimano, anche ai nemici, agli invidiosi, ce ne sono tantissimi invidiosi, però è anche vero che sono le manifestazioni della vita, quindi se abbiamo sempre persone che non ci donano qualcosa in più, possiamo anche abbandonarli perché eh, come dice Daniele di Benedetti noi siamo l'essenza di cinque persone che stanno più vicino se c'è qualcosa che non va ne devi allontanare qualcuno e fare avvicinare eh, qualcun altro E questo potrebbe essere interessante per eh, diventare architetti di noi stessi per il 2023, con tutti gli auspici di eh, riuscire a migliorarsi personalmente per poi eh, raggiungere il desiderio personale. Noi del gruppo partiamo dai capelli, è quello che ci compete, e da questo facciamo un percorso. Tante persone mi hanno chiesto, ma c'è un gruppo per emozione e station? stiamo pensando, ci sto pensando perché poi sono io quello che decide adesso pian piano che eh, creeremo mh, dei lettori del libro sicuramente c'è bisogno di approfondire o con le persone che potrebbero eh, in vivo eh, farci una chiacchierata insieme ma anche è anche vero che per eh, fare un cambio bisogna allenarsi, allenarsi tutti i giorni e un gruppo potrebbe essere interessante da costruire insieme a voi eh, con eh, questa base di queste informazioni, eh, che cosa sono i capelli e quello che è stato nell'antichità, ma che tuttora è ancora valido perché, ripeto sempre, i fenomeni rimangono gli stessi. Cambiano le epoche e cambiano i comportamenti. Un po' distratti, meno distratti, ma poi quello sta a noi se qualcosa ci dà un beneficio per il miglioramento personale. E quindi eh, mi sto dilungando, mi piace, parlare, mi piace parlare in video, perché questo mi fa sentire bene e se ho qualcosa da dire la posso dire qui di fronte a me non c'è nessun capo sono un capo di me stesso <ride> e quindi eh, l'altro giorno eh, sul canale mh, youtube eh, che ho varie playlist c'è anche la playlist di eh, Tenerife 7 anni a Tenerife eh, sì. sto eh, riguardando dei spot eh, vecchi Antichi e quindi ho trovato uno sulla barba: eh, come si colora la barba, eh, la nuova moda a Tenerife che spopola. E quindi eh, è di un minuto: potete andarlo a vedere nei shot, quelli piccolini eh, che possono essere divertenti. E mi ha scritto una, una signorina, non so di che nazione perché era illeggibile. Come come nome, e dicendomi che lei stava in diretta a Tenerife, a Las America, e d'este queste barbe colorate, questo è un video di risposta a lei, che sta seguendo il canale, che quel video ha qualche anno, eh, ma avrà 6-7 anni, nell'epoca avevamo creato un po' di movimento con delle barbe colorate se poi seguirete il video lo potete trovare in una delle playlist eh, Callori con la barba colorata scura e in effetti mi ringiovanisce tantissimo ma questo adesso quando andremo a ritogliere questa barba che ci è servita per qualche cosa perché delle volte o far crescere i capelli o far crescere la barba può servire a qualche cosa ma poi la cosa bellissima che non ho mai sperimentato per l'uomo che significato ha la barba è veramente un vezzo come la donna quando gli faccio cadere un capello davanti e gli dico mi raccomando quando ti relazioni con il tuo ambiente se vuoi sedurre fai cadere una ciocca Uh, così da solo che è molto carino molto bello eh, perché si diventa più affascinanti e l'uomo con la barba potrebbe essere più affascinante pur avendo una barba bianca ma questa è una domanda che faccio a voi per quelli che hanno seguito tutto quanto il video fino alla fine eh, sotto la descrizione eh, potete eh, scrivere eh, che cosa ne pensate anche della barba degli uomini perché il prolungamento dei capelli che è il prolungamento dell'anima può essere anche un prolungamento di barba non ci avevo mai pensato però può essere eh, da farci una ricerca e vedere se le stesse caratteristiche di quel volume nello spazio eh, che ci aiuta a, a difenderci gonfiamo i peli, gonfiamo la barba, uguale. Bene, allora concludendo, buon anno a tutti quanti, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo anno e, e scusatemi, scusatemi, scusatemi, ma mi sento molto felice e vi voglio bene a tutti quanti.